Non invecchiano quei sogni che trattieni nel tuo cuore Diventano colore e luce nei tuoi occhi E non passa quel bisogno che hai di trovare una ragione È un istinto primordiale è una voglia di cambiare Tu sei libera di scegliere Se vuoi perché fa parte di te Tu lo sai che è un sottile equilibrio Quel che serve per restare Quanto basta per partire Il destino che accade è l'attesa di tornare È una strada che ti sceglie se la vuoi perché già parte di te Di te, oh amato sai, il tuo vivere Sai il tuo via Questa terra che ci addosso a volte non ci fa dormire Ci lascia nudi spalle al muro a guardare dentro nell'abisso Lo stesso abisso che hai nel cuore E nella mano un fiore bianco Donare a chi hai accanto Che questo nostro gesto sia più grande Più vero, più ampio di me Di te, del nostro vivere ho oh amato sai il tuo vivere di te amo ancora sai il tuo vivere di te amo ancora sai